Ciao amici, buongiorno, ben ritrovati eh, insieme per darci appuntamento per domani martedì con la nostra consueta diretta delle 9.30, devo dire la verità che insomma eh, martedì scorso non ci sono stata anche perché ho avuto un lutto in famiglia quindi sono settimane ancora un po' caotiche eh, comunque ci siamo, ci siamo nuovamente per raccontare un po' di noi e, e insomma ritrovarci per parlare magari anche di viaggi, visto che è un, un tema che vi piace che è a voi caro e allora ho pensato di andare a ricercare all'interno di quello che è un po' eh, diciamo così, il mio archivio eh, un brano, anzi un album che potesse parlare di viaggi eh, anche perché insomma ci apprestiamo a alle vacanze estive e quindi magari qualcuno di voi avrà già anche pensato a prenotare il suo viaggio o meglio la sua vacanza, così curiosa di sapere dove andrete ho deciso di portarvi insieme a lui, a Roberto Vecchioni e al suo Elisir in giro un pochettino per il mondo una copertina particolare, sapete che vado sempre un po' a cercare le copertine particolari questa è uh, fatta a mo' di gioco dell'oca uh, perché? perché intanto racconta di viaggi eh, racconta di viaggi attraverso vari personaggi, ad esempio uno di questi è il famoso navigatore Velázquez e eh, lo si fa anche attraverso no? un po' il gioco dell'oca che è eh, un po' anche quella che è se vogliamo eh, la nostra vita, no? perché eh, in qualche modo il gioco dell'oca ci riporta così a, a identificare un po' la vita come percorso, eh, un'incognita, con delle penalità, con dei Bonus e tutto logicamente giocato anche grazie a dei dadi. Eh, che ho un po' anche questa così. Eh diciamo così impossibilità ma forse anche meglio eh, di non sapere insomma che cosa ci riserverà il futuro eh, mi sembrava così una bella copertina eh, che andremo anche a vedere meglio nel dettaglio domani vi dicevo alle 9.30 e mi sembrava anche un bel argomento per poter di nuovo rimanere insieme a voi e, e, e chiacchierare nuovamente un pochettino per cui se vi va domani mattina come sempre alle 9:30, io sarò qui ad aspettarvi. Io e Roberto Vecchioni vi aspetteremo puntuali alle 9:30 e parleremo di viaggi. Un bacio, ciao, a domani, vi aspetto.